Nel 1700 valle francese Saint-Pierre sostanzialmente teorizza una unione di stati europei proprio al fine di evitare nuove guerre. Parliamo di guerre sovrani perché le guerre del 1700 erano sostanzialmente guerre combattute dai sovrani ed eserciti di persone. C'è questo valle francese Saint-Pierre che teorizza, una, ci siamo nel 1713, teorizza in uno scritto appunto una unione tra stati europei. Queste idee verranno poi riprese nel tardo 700 come noto da pensatori luministi del carico di Jean-Claude Rousseau, ma ancora prima da parte di Manuel Kant, che nella sua celebre opera La Pace Perpetua appunto individua in una postazione di tipo federale tra stati europei l'unico modo per prevenire nuovi conflitti nel vecchio continente. Queste idee poi verranno chiaramente rilanciate anche dopo di Kant. Verranno poi concretizzate con la Convenzione di Philadelphia del 1787, quindi con la nascita degli Stati Uniti d'America che nascono appunto su un'impostazione di tipo federale. Mentre in Europa verranno nuovamente discusse e rielaborate, soprattutto secondo tre diverse tipologie. Vi era da un lato una corrente europeista che possiamo definire di tipo federalista, quella appunto originaria, che prevede la creazione di una entità sovrana statuale composta quasi un tema da diversi tipi di stati ma comunque un'entità federale sovrana. Vi era poi una corrente di europeisti di tipo invece confederalisti, che ebbe molto più successo ad esempio nel, tra i Gioberti nel, per quanto riguarda l'Italia. Gioverti però si ispirava addirittura al collante religioso, alla figura del Papa. Ma poi in epoca diciamo, più recente, soprattutto in regno in Gran Bretagna, no? abbiamo queste correnti di pensiero. Gioberti, ma anche Cavour in Italia, presupponeva perché Cavour, chiaramente essendo molto legato alla Monarchia di Savoia, presupponeva un'Europa tra Stati. E anche un po' l'impostazione mazziniana, se vogliamo, perché Mazzini poneva la nazione al vertice di tutto, quindi questo europeismo risorgimentale è tendenzialmente confederalista. Quello federalista, invece, per quanto riguarda i risorgimentali, quindi non approfitto del suo intervento, abbiamo figure come quella di Capo più importante di Cattaneo, sì. perché Catania coniuga con un, con un po' il federalismo europeo col federalismo interno, sì, sì. infatti, viene anche preso a riferimento da alcune forze politiche. No? Pensiamo alla Lega quando è sì. partito la battaglia. No, no, Salvemini era uno che ha studiato Cattaneo quando era sì. il professor all'Udì. Anche da sì. sì, sì, sì. è un po' una figura, diciamo, di quelle esorgimentali più all'avanguardia nel campo sì. del, pens del pensiero democratico progressista. E poi vi è anche una terza corrente di europeisti, che è quella che poi si afferma con la nascita dell'Europa comunitaria, che è quella dei funzionalisti. Il funzionalismo è un po' una via di mezzo tra il confederalismo e il federalismo, perché non è né di tipo federale dal momento che non presuppone la creazione diretta di entità sovrane e federali, istituzioni federali, ma né tantomeno è accostabile all'impostazione europeista o confederalista, perché presuppone, diversamente da quella confederalista, il superamento dello Stato nazionale, sebbene in via che è attuale. Ora, per quanto riguarda l'europeismo all'indomani tra le due guerre, si tratta di un europeismo essenzialmente di tipo federalista. Essenzialmente di tipo federalista, proprio perché eh, viene ripresa un po' la lezione kantiana della necessità del superamento della, dello Stato nazionale, e in particolare, eh, all'indomani della prima guerra mondiale, viene messa in discussione quella che è l'efficacia della neonata società delle nazioni. Come, come noto, questa società delle nazioni, che viene un po' analizzata come un esperimento che. Ehm, precede l'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'ONU, fallì quella che era la sua missione di salvaguardare la pace internazionale. Nacque sull'onte dell'ottimismo americano, dei 14 punti del presidente americano Wilson e nacque, e nacque anche fortemente sostenuta da quella che era l'alleanza franco-britannica, cioè notificata sia domani della prima guerra mondiale. Ma fallì la città delle nazioni perché c'erano presenti, dovevano farne parte le nazioni sconfitte vincitrici della prima guerra mondiale e questo i tempi non erano un problema no, non. in realtà fallì però... per stare nella società delle nazioni la Germania che aveva sempre era stata sconfitta sul campo poi aveva dovuto accettare delle, una pace onerosa perché si parlava di 65 miliardi di marchi debiti no. e riparzioni di guerra eh, e poi te, gli anni 30 che sono sempre da vedere non erano convinti i partecipanti, poi c'è la di Spagna che quindi si definitivamente molto... anche Ecco questo... Allora, tecnicamente sono due le ragioni che portano a freddo la società delle nazioni. Come noto la società delle nazioni nacque dal covenant che era legato ai trattati di pace, ai trattati di Versailles. I trattati internazionali, chiaramente, per poter entrare in vigore, necessitano delle ratifiche da parte degli stati membri. Quindi non, sì. non occorre soltanto la firma da parte di, dei rispettivi governi, ma anche l'approvazione da parte del Parlamento. Il primo problema che emerse con la società delle nazione è che, paradossalmente, proprio la potenza vincitrice della prima guerra mondiale che maggiormente l'aveva sponsorizzata, gli Stati Uniti d'America, potenza che all'epoca avrebbe iniziato ad affacciarsi appunto in un protesto globale a e a divenire una potenza globale, non ratificò l'accordo istitutivo della società della nazione. Cambiò la maggioranza il parlamentare, la maggioranza del congresso, da democratico suo ai repubblicani, e i repubblicani sposavano una linea di situazione una linea molto isolazionista no, no, no. e si rifiutarono di, di ratificare questo accordo, quindi il fatto già che gli Stati Uniti non ne facessero parte fu già un grosso problema, e parliamo degli Stati Uniti, una potenza ormai di un guerra, la guerra, la guerra che era pronta a prendere un po' quella che eredite anche dalla diciamo, politica internazionale, perché se è vero che con la seconda guerra mondiale l'Europa sostanzialmente sparisce dal, dal consenso internazionale che conta, è anche vero che già con la prima guerra mondiale viene un po' anticipata a questa tendenza. E poi, secondo loro, la società delle nazioni non prevedeva meccanismi, diciamo, vincolanti per quanto riguardava il rispetto delle sue decisioni. Era sostanzialmente un'organizzazione internazionale tipo classica, che mandato quindi alla volontà dei rispettivi stati membri di dare efficacia o meno a quelle che erano le decisioni. di Poi, come Noto, diceva, negli anni 30 abbiamo una serie di sconvolgimenti. Già nel 22 in Italia... Arriva il governo un certo Imminio di Mussolini, quindi si afferma il fascismo. Che nel 1925 formalmente diviene un regime appunto, totalitario. Sì, sì, sì, sì. Nel 25, eh, no, vabbè, 1925, no, vabbè, col discorso del del 3 gennaio. Poi, nel 1926, abbiamo l'approvazione delle prime leggi fascistissime E poi, in Germania invece, nel 1933, con la scesa al potere di Hitler, che arriva al potere per una serie di circostanze, in particolare sul contesto appunto del grande malessere che circolava nella Germania di Weimar all'indomani della guerra riparazioni, dei viti di guerra. Credo io perché bisogna pure dire il problema del sesto congresso del Percus quando si dedica la socialdemocrazia in al fascismo. Sì. Allora c'è un passo, due passi indietro perché in effetti si aspetta l'idea. La svolta del social fascismo. Sì, Si aspetta di fare la rivoluzione, di tagliare tutto addosso poi con questo discorso ambico, molto ambiguo fronte unico che significa? Una, quindi nelle alleanze... No, popolare un unitario, sì. Ecco, ma poco di dico qualche mio pensiero. No, no, no, no ma fa benissimo. Così così non... Vedo anche che sono molto parlato sull'argomento. Sì, l'ascesa al potere di Hitler nasce da una situazione di malessere economico, sociale e politico che come in Germania, proprio perché le riparazioni di Hitler furono sì, eccessive. infatti Clemenceau disse... Eh, eh. No, non è possibile. Invece, c'è cioè militarismo francese, Fosch, che disse: No, così è. Lì alla fine i francesi decisero di optare per una linea dura, un. e chiaramente con le conseguenze comuniste. Poi, per quanto riguarda l'ascesa al potere di Hitler, chiaramente fu favorita non solo dal malessere diciamo, diffuso in Germania, ma anche da certe circostanze politiche, sia interne che esterne. Evidentemente, i comunisti dovrei dire sottovalutare il pericolo nazista, ma in realtà fu un errore di calcolo perché, una svolta che il social fascismo. I socialisti i partiti borghesi. Chiaramente favorì diciamo, l'arrivo al potere del partito nazionale socialista. E quindi, per arrivare appunto negli anni, negli anni '30, dicevo, no, le correnti europeiste hanno un'impostazione di tipo federalista e sostanzialmente spaziano, diciamo, vengono condivise da esponenti del mondo politico appartenenti a diverse correnti di pensiero, dal socialismo la corrente popolare quella che poi nasce con la democrazia cristiana, la democ democrazia cristiana e europei, passando poi chiaramente per i liberali, per i repubblicani, soltanto i comunisti non sposano la a ca causa europeista nel primo dopoguerra, proprio perché all'indomani della rivoluzione del 17 il loro unico riferimento internazionalista è quello di tipo comunista. Guardano sì. l'Unione Sovietica, la terza internazionale fondata da Lenin e quindi per loro l'unico internazionalismo ammissibile è quello di San socialista il conte, quindi, quindi il comunismo come un collante. I socialisti invece, non quelli massimalisti, ovviamente, perché poi il socialismo come uno si spacca, c'è una corrente, spacca diverse correnti, ma sostanzialmente c'è una massimalista che guarda all'esperienza sovietica, già negli anni l'indomani del 17, poi c'è un'altra corrente gradualista invece che fa capo in Italia, ad esempio, a Filippo Turati, a degli e al gruppo di critica sociale che invece essendo gradualista e riformista guarda l'ideale europeista come nuovo internazionalismo socialista come nuovo diciamo, obiettivo attorno al quale costruire una nuova società europea e in particolare nel caso di Turati su quale voglio soffermarmi all'indomani dell'arrivo del fascismo a potere in Italia l'ideale europeo viene inquadrato non solo come mezzo volto a prevenire nuovi conflitti europei ma anche come nuovo mezzo volto a sconfiggere il nazismo e il fascismo, dovrei dire prima il fascismo e poi il nazismo. Quindi diciamo il nazifascismo proprio perché l'Europa viene considerata come l'antidoto, l'Europa come l'antidoto all'emergere del fascismo. Questa tesi poi qualcuno potrebbe anche sconfessare, dicendo che eh, però anche Hitler e Mussolini avevano una propria visione europea, se vogliamo. Avevano una visione europea plasmata su gerarchie di stati di tipo razziale, chiaramente, come dice sì. la Germania. Però il problema è questo, che Turati, Travers, la Ricca Sociale, ha una certa età, cioè i leaders hanno una certa età. Infatti basta leggere il carteggio Pulishoff Turati dal 23-25, lì si vede il Turati che da tutti ritenuto un vile, la famosa non ha detto gli atti su stato operaio turadiano per gli torse di un traditore invece lui ha una visione lucida perché? perché la sua compagna, Cuscio, che era un medico, un ex terrorista perché lei era, era la compagna di Costa, pertanto la negativa di terrorismo e soprattutto li, li, aveva molto tutto e molto in vita loro dicono per ora la legalità la, cioè praticamente sono per questo stato, diciamo, gli stati, euro, gli, stati, gli stati europei, però il problema, chi è vero a finire del nome europeismo nell'esilio? Carlo Rosselli, che praticamente, sì, sì. ecco Carlo Rosselli che parla di Stati Uniti d'Europa nel 34 e cerca con tutti i mezzi di frenare l'espantasi fascista ecco perciò cioè la partecipazione della sala sì sì sì sì dicevo non siamo con Turati perché Turati appunto tende anche delle interviste nell'esilio parigino scrisse degli articoli dove appunto invocava esplicitamente gli Stati Uniti d'Europa però effettivamente da quella corrente poi è Carlo Rosselli che dà una maggiore sistematizzazione teorica sì, sì. al pensiero europeo si stacca lusso, si stacca non, non, non ritiene di partecipare a queste elaborazioni Luscio se è l'ex capitano degli, dei Brigata Sassi e più per l'azione diretta della bomba, cioè aggredire. Mentre socialisti come noi, a meno che gradualisti erano per la via diciamo, più, sì, più democratica sì. Questo è un punto diciamo, che distingueva adagnare. Sì. Sì. Sì. La proposta di Durale, infatti viene poi presa da Carlo Rosselli, come noto il fondatore del movimento Giustizia e Libertà, Socialista, fare... il quale però a differenza di Turari cominciò anche ad arricchirla. Con una proposta più politico-giuridica, comunque. In particolare, lui cominciò a prevedere un'assemblea federale eletta a suffragio universale, direttamente dai cittadini, e iniziò a parlare anche di costituzione, di una costituzione europea. In, eh, mi scusi, professore. No, questo... Non sono eh? professore, dottore, eh. diciamo dottore, ho capito va bene, sono sempre saputo dei rifiuti un po' <ride> Mi devo il problema è questo, fanno vedere tutti i cambendottine c'erano dei grandi geni non c'è mai un grande genio c'è sì. sempre un pre c'è cioè qualcuno che ha elaborato qualcosa più di sì. me di te e non in maniera completa o in maniera esaustiva però in effetti sempre da Rosselli si parte passando poi a cambendottine e poi, ma anche dai generalisti britannici, tanto ci vuole dire? Sì, questo per quanto riguarda appunto, caso Stefano. Poi dicevo, un la riflessione socialista della socialista via da viene poi appunto approfondita da Rosselli con l'idea di proporre un'Assemblea Federale Europea e anche una Costituzione, una costituzione europea. Eh, poi da Rosselli passiamo anche ad altri strumenti del socialismo italiano e poi faremo anche qualcosa sul dibattito artista all'estero. In particolare Silvio sì, Trentino ed Ignazio, Ignazio Silone. Per quanto riguarda Trentino il suo contributo si callaccia proprio al pensiero di Cattano. Quindi Trentino cominciò a parlare di una federazione federa. europea però connessa ad un federalismo interno anche, quindi una maggiore autonomia all'interno degli stati che avrebbero dovuto partecipare. Mentre per quanto riguarda Ignazio Silone lui si impegnò soprattutto a tessere una rete di contatti internazionali con altri movimenti europeisti del primo dopoguerra. Eh, abbiamo un lavoro dal quale poi sarebbe nata l'Unione dei Federalisti Europei, che era una sorta di internazionale federalista che univa i diversi movimenti federalisti, anche il movimento federalista europeo che poi Tiero Spinelli avrebbe fondato nel 1943. Ad esempio questa Unione dei Federalisti Europei avrebbe favorito negli anni 40 la formazione di movimenti federalisti all'interno anche delle assemblee costituenti dei paesi europei che all'indomani della Seconda Guerra Mondiale Stanno abbiamo la ricostruzione politica e dei rispettivi, dei rispettivi paesi. Il dibattito europeista poi, chiaramente, almeno quello più famoso, avviene nel primo dopoguerra, avviene all'estero, in particolare attraverso l'azione di due movimenti europeisti, uno è il movimento Pan-Europa e l'altro è il movimento Federal Union. Il movimento Pan-Europa viene fondato nel, già nel 1922 dal conte mm, di nazionalità austro diciamo austriaca, eh, Richard Pudenovole Calergi il quale appunto presuppone una di una federazione europea che dovrebbe scongiurare il rischio di nuove guerre per fine della sempre guerra, definire, se una federazione europea come attitolo allo scopo di nuove guerre sul suolo europeo una federazione europea che dovrebbe unire tutti gli stati europei ad eccezione però secondo queste impostazioni che verrà poi ripresa dal ministro degli esteri francesi Aristide Priand e posta all'attenzione dell'Assemblea dell'Università delle Nazioni il 7, il 7, dicembre 1900, 7 settembre scusate, 1929, secondo questa impostazione, però eh, dovrebbero essere escluse sia l'Unione Sovietica e sia la Gran Bretagna. Quindi abbiamo già una delimitazione territoriale di un progetto di federazione europea tutti assieme, tranne però la Gran Bretagna e l'Unione Sovietica. Perché? L'Unione Sovietica, ovviamente, per la sua natura di regime totalitario che mal si coniugava, appunto, con un'Europa che si presupponeva democratico-liberale e la Gran Bretagna invece perché essendo comunque un'isola, un ma non tanto perché l'isola era una potenza coloniale di primo piano l'impero britannico era molto più esteso e più, più solido di quello francese e di altre potenze coloniali Siamo sempre in un periodo, diciamo, precedente la seconda guerra mondiale, quindi un periodo ancora dominato dal vecchio imperialismo si riteneva già all'epoca che un po' l'imperialismo diciamo, sì, dell'impero britannico si conciliasse con una federazione europea che gli interessi coloniali di questo paese, di questo grande paese, che era la potenza dell'Europa la Gran Bretagna, si riteneva che appunto no? un po' con quelli che erano le aspettative e gli obiettivi di una federazione europea preposta al mantenimento della pace. C è molto presente che l'Inghilterra era sempre una potenza impattita sui mari. Esatto. Cioè, allora, la marina, con un peso, come ora ho, l'aviazione, è enorme, è primario. Perché conoscere i mari significava conoscere come apprendere il mondo. Esattamente, infatti pure la Prima Guerra Mondiale era nata proprio dalla rivalità anglo-tedesca sui mari. Sì. Quindi il movimento Mad Europa poi viene ripreso dal ministro degli esteri francese, Aristide Briande e posto all'attenzione della società delle nazioni. Però non è che tenne questo grande seguito di 27 paesi membri a cui fu prospettato, 27 paesi membri della loro Europa intesa come entità geografica che andava dall'Atlantico al Lura, fatta esclusione per la Gran Bretagna, ripeto, per l'Unione Sovietica. Paradossalmente, visto che si parla di materiali durante la guerra, soltanto la Bulgaria e l'allora stato jugoslavo decisero di sottoscrivere, ma tutti gli altri paesi sostanzialmente sì. no. Poi, ripeto, siamo in un contesto delicato, quello della fine degli anni venti, in cui, diciamo, si sarebbe poi rifare alla nuova crisi a grande repressione, ma c'erano soprattutto questi rigurgiti nazionalisti, sì. comunque, che impedivano l'attuazione di un disegno qual era appunto quello, quello federalista. Quindi sostanzialmente nel 1931 questa proposta di Briand che nasceva dal Movimento Patronolo di e che prevedeva anche la creazione di un segretariato, di un comitato politico permanente di un'assemblea, sostanzialmente tranto. Un secondo movimento federalista nacque invece proprio dalla Gran Bretagna. In questo caso la Gran Bretagna invece viene prevista come partner di questo disegno. Nacque per iniziativa di alcuni federalisti britannici vicino a cui nomi: Charles Kimber, Patrick Ransom ed Eric Romsey. I quali presero spunto dall'opera Union Now di Clarence Strait. sostanzialmente questi intellettuali di estrazione prevalentemente economista e liberista, eh, ridendo che una federazione europea potesse essere costruita su, base, su una base di impostazione di tipo democratico-liberale e liberista per quanto riguarda l'economia, proprio perché loro eh, ritenevano che una federazione europea potesse funzionare respingendo sia l'economia di tipo Socialista, quindi l'economia musicale, di regista, di di ma anche l'economia di, di tipo capi, eh, capitalista più verso. Sì. Cioè loro dicevano sostanzialmente un'economia liberista, ma comunque regolata. Di questi intellettuali il più importante era quello, mh, il federalista britannico Lionel Robbins, il quale appunto eh, lui sostanzialmente ritenne, scrisse anche una serie di opere importanti, ve ne cito alcune. La prima era Economic Planning and International Order. A seconda, an essay on the nature and the significance of economic science. E soprattutto, poi la terza opera che è quella che influenzò il pensiero di Rossi e Spinelli. A proposito di originalità, che non c'era nel caso di Spinelli, da questo punto di vista, The Economic Causes of War. Quest'opera in particolare sosteneva appunto che, smentiva un po' la tesi social comunista che individuava nell'ordinamento capitalista e borghese le origini delle, delle due guerre, in particolare della prima guerra mondiale, perché l'epoca ancora non c'era stata la seconda. Questi federalisti britannici, con, diciamo, guidati da Robbins, sostenevano invece che le guerre nascessero non dal capitalismo, bensì dallo Stato sovrano assoluto, dallo Stato nazionale sovrano assoluto. Quindi lui, ricollegandosi al federalismo appunto, tradizionale, diceva che bisogna creare una federazione europea, perché è l'unico modo per evitare nuove guerre. Le guerre nascono non dal capitalismo, come sostengono i socialisti e i comunisti, i socialisti e i comunisti, e bensì dagli stati nazionali. E eh sì, questa è una teoria che è andata fino agli anni Ottanta, cioè che il capitalismo, a sinistra del marxismo si, si pensava che avesse qualcosa di naturale, di aberrante. Invece abbiamo visto che con il profitto, questo cioè la natura negativa del capitalismo non esiste. Esiste dove opera il capitalismo, che se viene condizionato male produce anche la opera. il capitalismo non è solo negativo. No, no, cioè, solamente il sì, sì. è cioè quello più di Questa avanti di battiti degli anni Ottanta, pur pensando a... A... allo regolamento dei Balcani, ecco. E la IEMU, è... perché tutti se il classico disegno era capitalismo o socialismo russo, guerra, invece non è così. Cioè, secondo me bisogna ripensare agli anni 80, in questo senso 70-80 a livello europeo. E secondo sì, questo me, è un che conoscevo poco... Ma Non poteva dire che i comunisti che un'istanza proprio una di inizio perché non avevano un ruolo di... Cioè, il Brezhnev era buono ed era cattivo, che sia buono perché era una dittatura un po' blanda. Bla bla bla e soprattutto non andava oltre la Russia. Cioè non aveva un disegno storico No, quello no, però comunque Riesce aveva autorizzato la dottrina della sovranità limitata. Sì. sì. E poi l'hai una, una, una elaborazione di, di Khrushchev del 50 stre l'Ungheria. fa? La Praga, Che sì, era la Germania del sì, 50 era sì. pena. No. Sì, comunque era una dittatura diciamo, più morbida di quella stalina fondata sul sì. culto della personalità, almeno, sì. Ora, tornando a noi, quindi dicevo, c'è questa schiera di economisti federalisti britannici, riuniti attorno a questo movimento Federal Union, che è il secondo movimento europeista diciamo, per importanza dopo il Movimento Pan-Europa di Calergi, i quali appunto eh, individuano, pongono il problema della nascita di una federazione europea come Antidio delle Nuove Guerre, ma soprattutto, per vederlo un po' di svolti pratici, se il Movimento Pan-Europa di Calergi aveva perlomeno favorito l'ideazione del memorandum di Aristide Briandi, una federazione europea posta alla società nazionale, poi fallito. Invece, la proposta del movimento Federal Union favorì l'elaborazione di, un, di un nuovo memorandum, questa volta firmato da Churchill, primo ministro britannico, che era quello della creazione del progetto dell'Unione doganale franco-britannica, proposto nel 1940. All'epoca ci furono diversi progetti di Unione doganale, bisogna ricordare si enfatizza molto Spinelli, l'europeismo di Monet, Schumann, funzionalista, però dei progetti comunque nel primo dopoguerra non mancavano. C'era quella Unione doganale franco-britannica nel 1940, nel 1947 ci sarebbe stata quella Unione doganale italo-francese, cui lavorò Carlo Spossa un altro degli europeisti diciamo, in questo periodo, e quindi progetti comunque interessanti che in alcuni casi hanno poi favorito l'elaborazione successiva. Ci eh, pure quella lucano il movimento che stava pure Pagli Salvemini, Ernesto Rossi, che fu il Mille, credo che sia come esitola, c'era un... è Lugano, è proprio il stato? fratello eh, di Giro Reale, un sì, fu un'associazione, un ecco, di un fatto culturale che, non, che poi ebbe la versione eh, tremenda dei populisti italiani che dicevano servono l'imperialismo per lo spam attaccava, eh, però, credo, che mi attacca attaccato esistenza. Spinelli che era stato un ex comunista, e poi un traditore, questo linguaggio pesante. Sì, sì queste sono poi vicende che troviamo nella seconda guerra mondiale, perché sì, svizzero. dopo la seconda guerra mondiale, quando... dopo, però già nel 1943 con l'esilio eh, svizzero, sì. cioè, svizzero praticamente, sì. durante la guerra civile molti italiani liberati dal sì, confino. Andava in Svizzera perché col governo Badoglio non era molto chiaro il trattamento che gli serviva il comunisti, comunista, quindi, nel dubbio si rifugiava in Svizzera dove appunto lì i frammenti federalisti venivano coltivati, ci furono questi confronti, scontri con i comunisti. Schiavetti, per esempio, era una figura di primo piano, anche se poi diventò stalinista, senatore del psi morandiano. E Schiavetti era un europeista repubblicano di origine, Rigellista, poi... Vabbè, ma in effetti era come ha detto lì... Cioè non c'era una chiarezza ancora cioè chiarezza, poi si guardava alla... che cosa stava avvenendo nel campo di battaglia c'erano cioè gli sbatti anche perché noi perdendo un'opportunità il 4 giugno a, a Roma ho liberato doveva avere un certo seguito invece ci fu lo sbatti normandia il 6 giugno e certe date sono importanti a saperle perché ti fanno capire che un'Italia non è che fu incapace ma io la preghono, non. Quella sì, la vicenda della, della, della, della, di Roma, poi pure. Vabbè, lì c'era il problema della mancata insurrezione, se vogliamo. Pesava un pensavo di coscienza di antifascisti. Con è tabù, tabù, tabù, la mancata insurrezione. Forse persino in Napoli, assieme a sì. Genova, Torino e Milano. Però bisognava salvare lo Stato e l'arte. Anche se tutto avevano. C'è chi dice che il problema fosse romani, Romano, però non voglio toccare, Io diciamo, c'è qualcuno. Ma c'è stato dunini, però... dunini, uno scontro durissimo con l'intelligenza comunista, i trombatori ed altri, quando disse voi non avete combattuto e quelli gli dicevano ah. tu che stavi in America, che hai fatto? Eh, stavano degenerando le cose. No, volevo anche dire che Togliatti è stato vent'anni al sicuro a Mosca, quindi durante la sua vita... Sì, era un realista, di disse... Perché non dobbiamo essere realisti, facciate cioè, fatti di uscire senza combatterli. Eh, Dai, in effetti ci vuole anche un disegno interno a PCV. Fortissimo! Anzi, all'epoca era ancora partito con i sindacati. C'era cioè, il problema appunto del... Um, C'erano due correnti, quella più socialista. No, perché proprio sul problema della liberazione di Roma in particolare. Anche perché c'era stato lo spamoso sbarco di anzi sbagliato, mm. lì furono le retate. Beh, vassaglio non sopravvissuto a quei, perché fu un massacrato di nazisti, fu preso a mm. intervento inter no, no, è... in di cesto per intervento. Poi c'era la strage di Foscardatini, ma no, errore infatti che ebbe dei postumi durante il 40... con la nel 46-47, perché avete fatto quella cosa? Cioè, sì, ricorda so, da so. Mendola. Lo so, lo so, io ho fatto una disdottorata su Mendola e l'Europa e ricordo anche questa vicenda. Ma no, c'erano due processi in Cassazione, pure. Sì, che... Il, il, il, il, il, il calomandre di difese... Eh, sì, la questione fu fu liquidata lì, perché si ritene un'altra lingua... Il tabù si parla di, di non direi, se sì. ne parla più. Con l'assunzione la, di cenerarcivico nel PC, non dire che tu eri uno che dava fastidio al confino né con le tue domande non sei sotto. Dovevi eh, vedere, altrimenti fuori. E niente, quindi. Cioè queste storie dell'Europa non furono facili, eh, questo è come dice, non furono facili da far uh, assumere e assorbire. No, no, ma poi ripeto, è un contesto comunque segnato dalla guerra in corso che sarebbe esploso E da altri riferimenti internazionali, i comunisti per esempio mantennero questo legame solido con l'Unione Sovietica, c'era il Comité, e quindi sino al 43 c'era il Comitern, quindi chiaramente per loro l'Unione Sovietica non mai vera, ma comunque... I socialisti e quelli che per real Politico, per esempio Sandro Bertini, fu uno di quelli che quando era confinato con Spinelli inizialmente si stava avvicinando un po' al federalismo europeo, però poi quando si trattò appunto di sostenere attivamente questo disegno, preferì tirarsi indietro perché all'epoca il partito. Doveva comunque mantenersi alleato con degli altri, per Il Partito Socialista Italiano, ricordiamoci, in quel periodo era il più marxista, il più vicino a Mosca. Eh, sì, in in lei, ecco, se vuole, se vuole, posso dire qualcosa. C'era cioè se... la necessità di mantenere l'alleanza ministro. Io mi sono laureato, mi sono seconda laurea in lettere con Emilio Corvaglia sugli Stati Uniti d'Europa dal 1943 al 1957. Mm -hmm. In effetti il filone socialista europeista lo teneva Saragat, Silone, Leivi, tutti nel mondo ebraico, mentre il PSI aveva, aveva firmato il patto di unità d'azione nel 1946, dopo il primo patto del 34. Cioè, qui c'è in effetti l'intuizione di Angelo Tasca che, di, che era diventato socialista anche se lo accusava di essere stato un uomo di vicino, perché doveva si era fatta eh, cioè Nemi aveva voluto di nuovo questo Nemi qua eh, Morandi, cioè Basso riproposero il, il fatto di, di Questo non convinse Saragatti, infatti si incominciò ad allontanare tant'è vero che avvenne la famosa scissione del 47 di gennaio quando il tessile armi e bagaglie, è passato nel campo sovietico, perché in effetti veniva finanziato soprattutto era un uomo di riferimento, il filone socialista lo prese Saragat, il quale si adeguò allora alla famosa carta di Francoforte del 1951, anticomunista, europeista, però limitato. E se questo discorso andò fino al me, ecco, che l'Ox che lei ha detto, no, no, no carboni e acciaio no, no, cica e allora il problema è questo che la socialdemocrazia italiana si adegua alla socialdemocrazia francese e quant'altro quant in quel senso che c'è il, il, il centrismo in Italia e ci sono i comunisti e i socialisti di me ma il primo disgelo è l'Ungheria e il disgelo è pure il, il, il, mercato, il mercato economico europeo. E quello che lei dice è vero, perché per dire essere, eh, che sono il 1946, un autonomista diventa un filo comunista. Tant'è vero che lui alcuni al Comitato Centrale del settembre 1957, votano contro, si astengono. Praticamente Riccardo Lombardi riuscì per miracolo a fare, il Comitato Centrale a fare di, di Resi per l'Europa, anzi si la piace la l'astensione. No, una beh, sia euro che E qui sulla... cioè, ci sono i famosi anni indietro per dire, ha sbagliato il PSI di stampo nemiano, uh, che quando quantomeno doveva essere meno attivo con i comunisti su questi temi, meno partecipe. Ecco, sì, la stessa è anzi l'euro dopo votarono a favore, i socialisti. No, se mi dice perché il MEC fu il settembre 57 dopo il congresso di Venezia. Esatto. Che erano fu messa in minoranza dalla parata. Eh sì, in quel periodo, perché poi il primo gennaio del 1958 l'anno dopo entrò sì. in vigore. Poi tutto cambiò. perché... Attenzione poi sicuramente sul Mac mi ricordo questo. No? Poi perché? Anche perché nel 1959 nem presi in mano di nuovo partito, il partito in senza autonomista e le cose cambiavano. Però l'Europa, nei vecchi socialisti, non, erano, non sono accorti per tanti anni, non, non era queste. questa fine, no, sono poi... ne era nemmeno nella socialdemocrazia, aveva un grande. Il problema era un fatto elettorale, ecco, sì, Ma poi in Italia, pensava in, la, Italia, la, in Italia il fatto di datazione con fino a 56 anni. Sì, cose il campi, campi, no? ma sopra il cambio dopo il 59 a Napoli, ingresso di Napoli, spiega il partito di, di mano. Ma prima, io non lo so se i socialisti avrebbero fatto quello che facevano dopo, se fosse vissuto Morandi, vale la posizione del CSS. Sì, ma, insomma, così. Va bene, grazie per chiudere insomma, mh, questa discussione. No, quello che voglio dire è che, sebbene questo europeismo del primo dopoguerra, del periodo accorato per il Guerra mondiale, non si sia sfociato in progetti concreti che abbiano avuto successo, ma no, si sono limitati ai progetti rimasti sulla carta, però è anche vero appunto che riflessioni successive che avrebbero avuto più successo, come quella di funzionalista di Monet Schumann, ma anche il pensiero federalista di Spinelli che viene datato con una richiesta di del 1941, al verbo che si ispirava la teta Cristo. In particolare che vorrebbe sottolineare che l'elaborazione di Spinelli, per quanto sia originale su alcuni aspetti, su altri invece deve un po' qualcosa, ad esempio, al federalismo il federalista britannico, l'economista britannico Robbins, in quale appunto, sostenendo la necessità di una federazione europea partendo dall'economia, avrebbe poi favorito, ad esempio proprio no, perché sia Spinelli che Ernesto Rossi si convinsero della riflessione federalista leggendo The Economic Causes of, of the World, scritto dal britannico Robinson. Spinelli chiaramente poi sappiamo le vicende successive, quali sono, anche nel periodo dell'esistenza nacquero nuovi movimenti, diciamo, progressisti, Beh, c'è anche eh, l'aggancio di Colorni, che era di... Si, il sì, cioè, terzo autore, diciamo... Logico, più, poi c'era il cognato di Colombi, la moglie. La moglie era la moglie di Spinelli. Eh, no, allora Ursula Ischmann era la moglie di Colombi. Sì, che si separarono. Poi dopo sarebbe diventata la moglie, e poi lei aveva un fratello che è stato il paestro di, Marzia, di non è... il Questo fratello, lo so, L'indiano. Il fratello della moglie, la Ischmann, aveva un fratello che era un noto economista, Marzia, come il famoso economista indiano, Marzia Senna. Oh, Martia Senna, Martia sì. Senna, e suo maestro era il cognato di Atelespin. No, non lo sapevo questo. No. Questo lo può vedere. Interessante. E niente, quindi insomma si chiude qui il, diciamo, la mia parte, quella dell'autodurorismo proprio per, per, per sottolineare che alcuni aspetti verranno poi ripresi successivamente, in particolare Ma, in Argentina. Per dire, perché la linea originale di Spinelli c'è, però la sua era anche l'impostazione originaria, compresa il manifesto di Tena, era un po' l'approccio leninista alla causa che lui sosteneva, appunto, la necessità di un partito federalista Ma che, rettetti, come... dottore, che prendesse il potere, diciamo. La... Della... Il leninismo è sempre avvincente, però gli ex comunisti lo mettono sempre in pratica, non i comunisti, gli ex comunisti. Cioè Cucca Magnani. Come Raspidelli, eh? Spinelli, era stato comunista già. Eh gioco. vabbè, ma lui era uno studioso, però era anche un altro tipo di cibere, sì, ehm. sì, sì, sì, lo so. Era, di figlia, di... era un figlio di figliesi, di Barletta vabbè. Va bene. Io chiudo qua. Adesso... Io rispetto sì. all'intervento interessantissimo del, del dottor eh, Garasso, in realtà eh, il mio era previsto come molto più tecnico, avevo infatti preparato delle slide proprio per rendere anche visivamente un po' più avvincente una questione che in realtà è tecnica perché um, in una o due giorni di convegno dedicato al tema della Prima Guerra Mondiale in connessione con la sponda dell'Adriatico e dell'area Balcanica io in realtà volevo parlare di prospettive di pace e di maggiore integrazione nell'area dell'Unione Europea in riferimento proprio all'area Balcanica, quindi in riferimento ad una precisa strategia che l'Unione Europea sta portando avanti che riguarda una macro regione dell'Europa e che è appunto quella Adriatico-Ionica. Infatti avevo intitolato l'insieme diciamo, di slide Un ponte verso i Balcani, quindi volevo presentare molto più brevemente al dottor caso la strategia. Eh, vista proprio nella prospettiva di una, ehm, di una futura adesione di questi paesi appunto all'Unione Europea. Eh, in realtà il Trattato di Roma del 1957 non prevedeva forme di cooperazione territoriale dell'Unione eh, e quindi si facevano rientrare un po' nell'ambito della politica regionale, tutte le azioni di sostegno alle aree diciamo, di confine. Eh, ed è dall'89 che in realtà si avvicinano tre diversi programmi chiamati Interreg che nella programmazione dal 2007 in realtà rientrano proprio nella cooperazione territoriale europea, che poi nell'attuale ciclo di programmazione è proprio uno degli obiettivi diventa proprio uno degli obiettivi strategici fondamentali, è espressione di che cosa la cooperazione territoriale europea della cosiddetta politica di coesione che nei trattati attuali, quelli di Lisbona ha un ruolo fondamentale anche la strategia Europa 2020 lo esplicita chiaramente il fine è quello di cercare di livellare il più possibile eh, delle situazioni di gap, cioè di squilibrio appunto, eh, sociale, economico territoriale tra le varie regioni d'Europa. Infatti si parla di cooperazione territoriale che può assumere tre diverse forme, quella transfrontaliera tra regioni limitrofe, transnazionale su diciamo, aree più ampie ed interregionale fra regioni appunto, europee. Ehm, si parla attualmente di macro-regionalizzazione della politica di coesione dell'Unione Europea perché questa politica di coesione si esprime sempre di più per macro regioni all'interno dell'Europa e quindi ne abbiamo individuate tre, diciamo l'Unione Europea, a parte quella di cui voglio brevemente parlare oggi perché riguarda l'area interessata al tema del convegno, ce ne sono state altre tre prima, a partire dal 2009 una che riguardava l'area balcanica della regione, eh, scusate, della regione del Mar Baltico, una seconda la regione del Danubio e nel 2015 è stata inaugurata la strategia dell'Unione Europea per la regione alpina. Eh, quella invece relativa all'area dei Balcani, la cosiddetta strategia per mh, la macro regione dell'adego ionica, è stata presentata ufficialmente nel giugno del 2014 con una comunicazione della Commissione Europea accompagnata poi da un piano d'azione. Eh, L'obiettivo alla base di questo genere di strategie è quello di individuare dei pilastri, che poi sono delle macro aree di intervento, le, come dire, le, i punti focali diciamo, del, dell'intervento. Eh, su quale appunto ci si vuole concentrare che rappresentano un po' quelle sfide comuni comuni a regioni di diversi stati dell'Unione Europea per cui si raggruppano appunto per, per aree geografiche ma nell'obiettivo di eh, trasformare in prospettiva eh, questo tipo di soggetto da semplice definizione geografica quella appunto della cosiddetta EUSAIR cioè quella della strategia che adesso vabbè, vabbè, doveva essere proiettata ma ecco ve la mostro, riunisce essenzialmente 70 milioni di abitanti eh, con 8 diverse, interessando 8 diverse regioni diciamo, di, di Stati, sì, allora, alcune, ehm, alcune sono proprio nazioni che fanno parte, stati che fanno parte dell'Unione Europea, quindi Italia, Slovenia, Croazia e Grecia sono ovviamente parti, dell'Unione, ma invece Albania, Serbia e Montenegro, che pure sono interessate dalla strategia dall'altra parte del mare, sono paesi candidati e invece la Bosnia-Herzegovina e è un potenziale candidato, ma sono appunto tutti stati, cioè sono tutte regioni, sono tutti e enti questi locali. questi paletti pre, cioè che candidati fanno parte, sì. chi lo decide, il Parlamento europeo sì, il Parlamento europeo dalla, dalla riforma di Lisbona ha un ruolo maggiore anche sì, nella, sì. nella appunto, della decisione sull'adesione dei nuovi stati e sono, come dire, prima di procedere all'adesione. Non avendo eh, l'Europa ancora una Costituzione, perché eh, non credo che ci sia una Costituzione. Eh no, è, perché... è stata bocciata la, ah, la proposta di Costituzione. Che cosa ci unisce? Il fatto di stare vicini? Qual è il tema? Allora, che cosa c'è? Questa è una domanda. Non non mi mi è, eh? non è non una domanda da un milione di dollari. No, tra di noi non ci sono problemi di, di... di confrontarsi. Cioè. Sì, sì, no, è una battuta sì. sì. sì, esatto. è cioè, eh, una domanda è è parecchio complessa. C'è no, denti di come procedere. Da quello, quello che ha detto io, c'è sempre, come si dice, il patteggiamento e la via diplomatica. Da sempre della nobile sto dicendo a tutti. Ecco, gradirei uh, di sapere che, cosa, che problema c'è cioè, questo fatto dell'accoglienza degli emigranti, emigranti in queste realtà che stanno per nascere. C'è il problema di 70 milioni si ha. Sì. Soltanto in relazione a quest'area eh, interessata dalla zona non Baltico, se si una giunto 3-4 milioni, che succede? Eh? eh, ma infatti, infatti. Chiedo infatti. scusa se ho anticipato. No, a... no, no, da, no non, non è una questione di anticipare. Ma no, stiamo chiarendoci Sì. Perché se uno legge tutto o legge parecchio, meglio di questi colori. Ma diciamo che le strategie macro-regionali rispetto all'area dei Balcani sono espressione di, sia di politica regionale che. In realtà, come diceva giustamente lei, anche di politica estera dell'Unione Europea, perché in realtà per come lo interpretava gli La mogherina almeno mi convince. La mogherina almeno ah, mi convince. La vedo molto debole. No, no, io invece no, no. che ho letto parecchio di Cavier Solana, che era lo spagnolo al tempo di Gonzalez, quello era amaro, no? era Mario in che era puntuale nelle sue. Infatti era il nipote di Malariaga il Comuncio Liberale Spagnolo però era abbastanza capace quindi lei trova la Mogherini troppo il problema della Mogherini già il ruolo che le riveste perché non è un ruolo dice sì, la sua carica non è una cosa. Per, per me chi deve fare certe cose deve essere venire della sua se tu non sei un ambasciatore è come che so un giurista senza le fondamenta del diritto lasciamo stare ecco. prendiamoci un caffè eh. sì. Che non critica, io, no? io non sono io il... <ride> perché si mette su, sulla minestra però insomma non se posso fare una situazione cioè, io sono un... questo Giuliana sarà inaffidabile ma è un uomo di Stato sarà inaffidabile perché ha uno spirito fiorentino per esempio siciliano però, se posso fare un'osservazione su questo, eh sì. no? non un giro mai difendere a Perini, voglio dire, è... no, no, quando anche no, posso fare una problematica di, di carriera, no, il discorso di è questo, cioè la carica di alto rappresentante della politica eh, lo può spiegare, è una carica che non conta in modo rilevante, rimangono sempre gli stati membri, i governi stati membri che decidono le certe cose. È una carica di coordinamento, però non è che il ruolo della Mogherini che comporti, che sia la Mogrini sia il più abile dei diplomatici di carriera in quel posto. Cioè, è sempre una carica all'interno della Commissione, certe decisioni però rimangono ancora in capo degli Stati membri, proprio in magari di politica di destra. Si potrebbe accusare la Commissione magari di Dottore. non premere tanto perché Dottore. gli Stati accolgono. Però le posso dire, capiranno le tue le tante cose che, ai tempi, che fu, cioè, ai tempi di Carlo Magno di, di c'era la valigetta diplomatica di comunisti di c'erano i funzionario della sezione estera del Piccini oltre ad avere dei rapporti con, uh, con l'Unione Sovietica, i paesi dell'Unione Sovietica avevano rapporti col mondo arabo, col mondo socialdemocratico cioè dipende da chi prende in mano questa valigetta e porta delle idee così la Ma è vero da una Sa, eh, però ci teneva da Lima. ma la per me sarebbe stato uno più capace la Ugerino in questa posizione tipo sì. sì, sì. sì. sì. doveva diciamo. no, andare avanti dottoressa no, no ma si figuri io tra l'altro adatto un po' la, il taglio dell'intervento rispetto anche agli interessi sì della platea, della platea assolutamente, so perché era un un politico, come ho detto, era ah, cioè, un politico non è americo, Io volevo giusto offrire un, un confronto? Un, un confronto? Un... Sì, sì. Ma no, assolutamente. No, cioè Ma anche perché... Infatti lo ha detto era di romani diplomatica da e che camminava e camminava. Comunque tutta questa strategia, la Mogherini ha ben ruolo in realtà, arriva un tuo ruolo, perché? La cosa importante che volevo far passare è che eh, nell'ambito di questa strategia sarebbe il metodo quello appunto prescelto dalla Commissione europea, è quello che si chiama bottom up, cioè partendo dal basso. Cioè, il fine è quello di creare un'Europa, un se vogliamo, più che di stati, si avvicina un po' di più questa strategia di un'Europa delle regioni, eh, cioè creata dalla società civile in realtà, da reti di imprese, dal mondo dell'università. Perché qual è il fine? Presentare dei progetti. Nell'ambito di questa strategia che siano transnazionali, transfrontalieri, in riferimento appunto a quest'area, che possono essere finanziati appunto con una serie di fondi. Non entro nello specifico, ma non sono, come dire, quello che voglio dire che non sono fondi specifici creati apposta per la strategia, si utilizzano in maniera sinergica quelli già predisposti nell'ambito dei fondi strutturali, in particolare il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e vengono quindi in questo modo finanziati dei progetti che vertono su uno di questi quattro pilastri e che sono presenti a livello appunto transnazionale, nell'ambito appunto delle regioni interessate alla macro, nella macro regione, appunto, coinvolgendo attori eh, molto eterogenei tra loro, sia privati che pubblici e su diversi livelli amministrativi, perché la Commissione ha un ruolo come dire di ehm, coordinatrice eh, di tutti i progetti, però nell'ambito poi ci sono vari livelli di governance e vengono coinvolti sia le autorità eh, come dire, dei governi centrali ma soprattutto quelle locali. E in particolare in Italia è stata creata per esempio una cabina di regia dal Ministero degli Esteri, che ha proprio il compito di sensibilizzare, fare informazioni, mobilitare gli enti locali e gli attori i protagonisti della società civile, perché quello dovrebbe essere il fine appunto, proprio nella presentazione di progetti che rispondono appunto agli obiettivi di questa strategia, fondamentalmente. Individuo brevemente i pilastri, così se lo chiudiamo, giusto per completezza. Perché sono importanti? Perché sono quei problemi, cioè come dire, le, le, le regioni dell'Adriatico, dell'Ionio italiano e le regioni balcaniche interessate alla strategia sicuramente ha, sono, come dire, hanno profonde differenze tra di loro, però anche, sono anche tristemente in realtà unite da una serie di problematiche che o per motivi naturali, proprio ontologici, proprio le accomunano. Una di queste ovviamente è il mare in realtà, lo sviluppo ecosostenibile del mare, delle risorse marine per esempio, il turismo, il tema del turismo sostenibile, la connettività, cioè i trasporti sia da un punto di vista proprio di trasporti per mare, per terra che da un punto di vista di reti energetiche. Questi sono contemporaneamente sfide comuni e anche pilastri sui quali si possono dare risposte più efficaci appunto insieme, soltanto se date insieme. Quindi si parla di un valore aggiunto delle azioni che dovrebbero essere appunto eh, espletate nell'ambito di questa strategia. Valore aggiunto rispetto a cosa? Rispetto appunto alle azioni che sarebbero poste in essere singolarmente dei singoli attori. Cioè il fine è proprio dare delle risposte comuni meglio di come si sarebbero potute dare singolarmente, quindi affrontare insieme delle problematiche. Eh, quindi sulla base di quattro pilastri, individuando appunto questi quattro pilastri, il primo come dicevo è il mare, l'economia e crescita blu, eh, all'interno di ogni pilastro la strategia individua delle tematiche e poi si premura anche alla commissione di identificare delle azioni esemplificative proprio per dare anche un esempio come dire per vedere, per dire. Potete fare così, potete proporre questo: reti di imprese, piattaforme di ricerca, sviluppo e innovazione per eh, l'economia verde, eccetera, eccetera. Quindi, tecnologie blu, aumento di redditività e sostenibilità della pesca, dell'acquacoltura, la governance e i servizi marini e marittimi sono le tre tematiche che fanno parte del primo pilastro, che viene chiamato appunto crescita blu. Quindi, nell'ambito del primo pilastro, si possono presentare progetti eh, appunto miranti a questi obiettivi. Il secondo pilastro che è coordinato dall'Italia insieme alla Serbia, perché per ogni obiettivo, per ogni pilastro ci sono poi due paesi che coordinano insieme, nel caso della connessione della regione, che appunto è appunto il secondo pilastro, vediamo in maniera ancora più evidente un problema comune che mai come nel caso della connettività può essere affrontato, ci si può interfacciare più opportunamente soltanto tutti insieme, come fare a connettere in maniera eh, opportuna un'area ignorando il tuo vicino cioè che fai di isoli per segmenti sarebbe opportuno appunto creare delle reti eh, comuni che appunto ci, ci, ci colleghino meglio sia nell'interno della macro regione sia col resto dell'europa e quindi in relazione sia al trasporto, trasporto marittimo che nell'entroterra che riguardo alle reti energetiche in realtà questi due pilastri sono comunque connessi agli altri due, che sono qualità ambientale e turismo sostenibile, che anche sono molto importanti eh, e che si connettono, che idea, mh, alla base quella di creare un brand, un brand, cioè una sorta di marchio della, appunto, della macro regione adriatico-ionica per aumentare anche l'appetibilità, la, eh, la competitività, da un punto di vista turistico, quindi oltre all'attrattività degli investimenti, anche proprio da un punto di vista turistico di tutta la regione. Eh, ora, apro una parentesi proprio stupida, ho conosciuto una ragazza californiana che è ospita qua a Bari e lei mi diceva, giovane, e lei mi diceva sono a Bari, avevo pensato di fare un salto in Croazia, così. Per noi è qualcosa di eh, magari più complicato, io dico vabbè magari vediamo cos'è stato e faccio la vacanza a Dubrovnik, così. Per una persona che viene dagli Stati Uniti d'America, non è immaginabile arrivare in Puglia, in questo senso io volevo anche sottolineare il ruolo strategico che ha appunto la nostra regione, che in particolare nell'ambito della cabina di de, de regia e del gruppo eh, che all'interno della conferenza sotto le regioni è stato creato proprio in, per studiare come presentare progetti eh, relativi a questa strategia, può assumere, sia perché proprio geograficamente è strategica, quindi... Per chi viene da fuori, da posti più grandi dove le distanze sono concepite proprio in maniera diversa, venire in Puglia e fare un salto, come ha detto lei, in Albania piuttosto che in Croazia, è possibilissimo, è naturale, sfruttando appunto un ponte naturale che esiste, che è già il mare adriatico, e quindi in questo senso, in questa cornice, bisognerebbe appunto lavorare tutti insieme, amministrazioni locali. E governo centrale, nonché società civile, quindi imprese, mondo dell'università, ONG, sono tante le idee che insomma possono essere concepite in tal senso, e ehm, proprio per creare un marchio con attività maggiori, collegate ovviamente poi al tema del turismo, quindi creare percorsi tematici, Ora, eh, ho anche visto appunto un, un elenco perché in realtà nell'ambito di Adrion, che è il programma che è stato proprio... Ehm, presentato in relazione a questa strategia, la prima colle si è chiusa l'anno scorso, nel marzo del 2016, il 10 maggio del 2017 eh, la commissione proprio di questo programma che si chiama Adron ha ammesso i primi 35 progetti ai finanziamenti. Eh, molti riguardano ovviamente l'Italia e eh, riguardano soprattutto i temi dell della qualità ambientale sia dell'habitat terrestre che dell'ambiente marino, che i percorsi per esempio turistici tematici che vanno dalla Puglia alla Croazia, all'Albania, all a tutte le regioni appunto coinvolte. Chiedo scusa, nella ma chi dovrebbe gestire poi questa massa di denaro che viene messa a disposizione? Questo vorrei capire. Chi ma dovrebbe dov gestire? gestire ehm. Gli stati, membri o poi, come succede fino ad oggi, mille rivoli dove non producono poi nulla. Guardi, questo allora, è quello che sì. mi, mi, no, mi in essere, no in teoria dovrebbe essere secondo quanto stabilito nella comunicazione e nel piano d'azione non dovrebbe far capo agli stati membri ovvero dovrebbero essere gli attori coinvolti che sono le autorità locali in realtà cioè fa i farci? soggetti proponenti il finanziamento va in capo ai soggetti proponenti che vincono per che virgolette la che... call Beh, e utilizzano i conti punto di che io interrompo ma lo farebbe un consorzio o un quartello o un hobby? Anche, que tutti questi soggetti. C'è cioè, questi fenomeni parabancario, fenomeni pari industriali, cioè come.. Possono, a... sì. possono essere coinvolti tutti questi soggetti, è importante quello che mi sta dicendo. Sì, eh, no, è vero, possono essere coinvolti mm. tutti questi soggetti. Un elemento critico, in realtà, leggendo un articolo del dottor Morgese ho colto, è che in realtà. Ma no, Giuseppe Morgese si chiama. il il punto debole un po di questa strategia, ricordatemi un po' quello che diceva lei, è che gli enti locali sono stati coinvolti molto dalla Commissione nella cosiddetta fase ascendente del progetto, per cui sono i cosiddetti stakeholders, cioè i portatori di interesse durante le consultazioni della Commissione sono stati fortemente coinvolti proprio per individuare i pilastri, okay? questi quattro, quei quattro che abbiamo indicato, energia, blu, il turismo, benissimo. Nella fase invece discendente, si dice, cioè di attuazione e gestione del progetto, della strategia sono lei, sono lì. resta abbastanza tutto a pannaggio degli stati quanto a eh, volontà politica di appunto poi impegnarsi nel eh, coinvolgere i singoli attori che sono quantomeno eterogenei perché eh, vi è una sorta di cooperazione da un punto di vista di governance. Ci sono dei gruppi eh, come dire tematici, uno per ogni pilastro, coordinati dal, da un gruppo direttivo e al di sopra c'è la Commissione europea. Va bene, però resta dal punto di vista proprio di gestione poi del, della strategia in termini fattivi dipendesi sì, molto dal, dagli stati membri. Però nel, come dire, nel caso dei, dei progetti finanziati perché ammessi alla COL, diciamo, per tornare a quello che diceva prima lei, vengono gestiti poi questi fondi dai soggetti coinvolti, cioè lo Stato centrale, il governo centrale, se non ha proposto niente, se non è coinvolto nella presentazione del progetto, non dovrebbe, se non è coinvolto, cioè sono coinvolti gli enti, che, eh, propo, gli enti proponenti, capofila e via dicendo, questo è quanto. Comunque io mi fermerei qui, volevo giusto dare un flash su, su questa strategia. Che che è della... opportunissimo, anzi, io penso che se... c'è cioè, un problema di... Uh, rientro per me però con lei avrei discusso la seconda parte di questo che lo interrompiamo di questo qua che, che significa se io ho un parco marino che è ben impostato del tutto e c'è un parco marino che non, non è stato valorizzato in, in montenegro che, ecco come se si c'è cioè, con le autorità montenegrini io che mi, mi devo comportare Ovviamente. Cioè, Ci abbiamo ce bisogno di, lei... di trovarci e di. Cioè, lei che deve... cioè, vedi. Studiato... No, che lei ha studiato da te, perciò, ma a me mi fa Io posso indirizzare verso lo sportello no, informativo vengo... dell'Unione Europea che è all'interno del FAC, capo al Dipartimento di Scienze Politiche e la dottoressa Elena Paolino, che con la rete di Europe Direct eh, si, si occupa proprio di creare dei network, cioè dei collegamenti tra questo. i soggetti, perché il problema dei progetti transfrontalieri, transnazionali è proprio Le questo. Le dico questo, oh, vabbè, il tempo che brucia per me, eh, Bari, ogni giorno c'è una, una pagina di Bari sui servizi sociali, ecco noi abbiamo dei servizi sociali, se vado a bussare a una città di ribettaia la nostra, avete i servizi sociali, come vi comportate? Per esempio ora questa parola mitica e magica, accoglienza. accoglienza. Per noi ha tanti significati. Loro hanno un problema di accoglienza in Montenegro, perché è un fenomeno che è stato negli anni 80, negli anni 90. Ora come stanno le cose? C'è per sempre sapermi e... Ma, ma domani, diciamo che il tema dell'accoglienza è sulla quattro pilastri della strategia, per cui... e... Non, cioè, nel Ma senso... il problema è l'attuazione reale, voglio dire, di un progetto, anche perché io penso che mancano ancora oggi le risorse umane che sappiano, preparate, e che sappiano gestire e, e che sappiano gestire, allora quindi c'è prima cose, la formazione, a sì. mio modo di vedere, e poi l'applicazione di, di, diciamo, di un progetto, se no, non Dovrebbe essere quello appunto dal basso. Cioè infatti, essere infatti io sostengo persone... che è dal basso sempre che bisogna come dire, mettere in moto eh, poi eh. una serie di processi. Per Quindi certo. è di... molto interessante, di... voglio dire, l'apertura eh, che c'è in maniera globale nell'Europa, però ci sono regole che non funzionano bene per diciamo, no, tutti gli pensare... stati. e Allora, è prima regolamentare quel sistema. Ma che se io sono discriminato rispetto a lui, ho qualche problema poi a muovermi, insomma, in sostanza, no? Okay. Questo Va bene, noi comunque vi <ride> ringraziamo per non <ride> farle <la carica. ride>